Sono appena uscito dal cinema dopo aver visto quella bomba che è Bohemian Rhapsody, il film sulla storia di Freddie Mercury e dei Queen, e assolutamente lo consiglio a tutti i DJ, ma anche in generale a tutti gli appassionati della buona musica. Poi mi arrazzo è un film del 2018, uscito in Italia al cinema dal 29 di novembre, che racconta eh, la storia di Freddie Mercury, delle origini dei Queen, film, insomma. la storia che conosciamo bene, insomma, non voglio raccontarvi la trama perché non ha molto senso. È un film che ha avuto una gestazione lunga e faticosa, non si sapeva all'inizio chi doveva essere l'attore che interpretava Freddie Mercury, si vociferava su Sasha Baron Cohen, che è rimasto molto dispiaciuto di non poter avere quella parte. C'è stato poi un cambio di regista in corso perché Brian Singer è accreditato come regista del film, ma è stato licenziato prima della conclusione delle riprese. All'inizio c'era un po' di preoccupazioni su questo film. Poi, però, fin dal primo trailer hanno messo d'accordo tutti. L'attesa è cresciuta fino ad arrivare all'uscita nei primi di novembre in America e un sold out dietro l'altro al cinema. L'evento è epico perché era tanto che non si aveva una biopic su una band rock ma anche in generale un film di questo, di questo livello, di questa portata ce ne sono stati pochi negli ultimi decenni posso pensare a Ray e a Get On Up che comunque ha avuto una produzione molto più limitata questo è veramente un evento cinematografico è un evento cinematografico e dopo tanto torna a parlare di musica non sono tanti film della storia che parlano di rock band o di personaggi della musica rock. Doors, il film su di D'Ors è già passato un bel po' di tempo. E quindi allora c'era molta attesa. I Queen sono stati coinvolti nella realizzazione. Brian May è stato molto tempo agli studi di Abbey Road per curare la resa sonora del film. Tengo subito a dirlo che nel film si utilizzano le canzoni originali dei Queen e anche registrazioni rare insomma eh, tratte da nei multitraccia dell'epoca si usa la voce vera di freddie mercury nessuno ha cercato di imitare o scimmiottare la voce unica che tutti noi conosciamo il film è pazzesco veramente un capolavoro sia per i super amanti dei queen sia per chi semplicemente vuole godersi due ore e mezzo di tranquillità dico subito che ci sono alcune forzature narrative ma è normale, se uno vuole un documentario ci sono quelli della BBC oppure ci sono i libri il libro di Mary Austin la fidanzata di Freddie Mercury oppure il libro di Jim Atto che ve lo consiglio perché è super carino non è un documentario, è un film e di conseguenza ci sono delle forzature narrative però anche un vero fan dei Queen non può che apprezzare il lavoro che è stato fatto e apprezzare ovviamente la storia insomma, quello che è veramente una leggenda della musica e non solo. Ci sono molte tematiche che si sviluppano nel corso del film, ma ripeto non voglio fare spoiler, veramente ve lo consiglio perché non c'è bisogno di dare delle chiavi di lettura particolari. Un altro consiglio che do è guardarlo in lingua originale perché si intrecciano nel film ovviamente le canzoni, la stesura, alcune battute sulle parole dei testi eccetera. Quindi difficili veramente da rendere se tradotto in italiano e poi la voce dell'attore che interpreta Brian May è sconvolgentemente uguale a quella del chitarrista dei Green, cioè proprio fa, fa impressione sono abituato a sentire le interviste di Brian May e poi insomma ovviamente l'interpretazione di Rami Malek, ma anche tutti gli altri attori veramente eccezionali fammi sapere cosa ne pensi e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi un bel like e alla prossima